Uomini e donne, Rama Lila e Jonas Berami, lei incinta, la reazione di lui. Uomini e donne, Rama Lila Giustini incinta, la reazione di Jonas Berami. L'annuncio della gravidanza di Rama Lila Giustini ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. L'ex corteggiatrice di uomini e donne si è sempre presentata come una giovanissima donna con la testa tra le nuvole e mai ci saremmo aspettati l'arrivo di una gravidanza da parte sua, o perlomeno non al momento. In ogni caso, la futura mamma sembra essere super elettrizzata dall'idea di avere presto un bambino da amare, curare e crescere. Senza dubbio, riuscirà a vivere questo momento della sua vita nel migliore dei modi. E mentre tutti si chiedono chi sia il padre, poiché sui social non è ancora apparso alcun indizio a riguardo, scopriamo che la Giustini è rimasta in ottimi rapporti anche con il suo ex fidanzato Jonas Beranni. L'ex tronista spagnolo del trono classico ha commentato un post in cui si parla proprio di Rama e del bambino che aspetta. La fan dell'ex coppia scrive, e ma non chiedetemi di accettare per Rama Lila un figlio diverso da Zenzi. Non posso, non ci riesco, è troppo anche per me. L'ex corteggiatrice di uomini e donne ha risposto simpaticamente a queste parole sottolineando il fatto che il tanto famoso Peluche, protagonista della storia d'amore con Derami, sarà per sempre il suo primogenito. L'attore è così intervenuto sottolineando il per sempre, fino ad arrivare ad un ironico scambio di messaggi tra i due. Trono classico Uomini e Donne, Rama Lila e Jonas Berami ancora amici, la prova. Rama ha chiesto al suo ex fidanzato quando avesse intenzione di tenere con sé Zenzi. Lui ha risposto con altrettanta simpatia ed ironia. Alla fine, quando la loro fan ha chiesto se fossero rimasti in buoni rapporti, i diretti interessati non hanno perso un secondo per rispondere, assolutamente. Insomma, nonostante tutto e tutti, l'ex coppia sembra essere stata in grado di mantenere vivo il bene che si sono sempre voluti.